Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Eh, per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani e in questo video faremo una lettura angelica, va bene, eh, che parte da lunedì 27 giugno a lunedì 4 luglio 2022. Utilizzeremo tre mazzi di carte, farò tre gruppi, cioè tre letture diverse, gruppo A, gruppo B, gruppo C. Vi chiedo gentilmente, mentre farò la preghiera di protezione, di chiedere al vostro sacro cuore, alla vostra anima, ai vostri angeli, di aiutarvi a capire qual è... Il gruppo per voi, seguite il vostro istinto. La vostra sensazione, potreste anche scegliere due gruppi: eh, non solo un gruppo, ma anche due gruppi. Va bene. Ok fidatevi del vostro sentire eh, bene utilizzeremo tre mazzi di carte abbiamo le carte degli angeli abbiamo le carte di soul coaching e le carte degli unicorni e naturalmente ci connetteremo con le frequenze dell'arcangelo Michele di tutti gli angeli della coscienza dell'arcangelo Michele.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 è uscita spontaneamente famiglia ok vediamo il gruppo B progetto creativo gruppo C assertività bene interessante questa lettura vediamo un po con le carte del soul coaching, cosa ci vuole dire l'arcangelo Michele, cosa vogliono dirvi i vostri angeli, creare un santuario, un luogo sacro, essenza divina, bellissimo, fiore di lotto, sta anche a indicare il risveglio, focus, ok, andiamo a vedere l'ultimo mazzo, sono un po' grandi queste carte, ecco qua, è uscita la prima carta, rinascita, molto interessante, gruppo B, compassione, oggi stanno uscendo veramente eh, rabbia, ok, esprimi la tua, la, tua, la tua rabbia, poi andiamo a vedere cosa intende nello specifico, perché comunque ha a che vedere anche con la trasmutazione della rabbia, però accettazione in questo senso. Allora, prima eh, carta, primo gruppo, gruppo A, la famiglia, la famiglia è fondamentale per te, la tua famiglia ha bisogno di te, qualche membro della tua famiglia in questo momento richiede maggiore attenzione, forse c'è bisogno di più presenza da parte tua, forse stai trascurando la tua famiglia, potrebbe essere anche un discorso legato al partner di vita, al marito, alla moglie o ai propri figli, magari sei troppo presa dalle tue cose, troppo preso dalle tue cose, ecco che l'arcangelo Michele ti sta invitando a, um, come dire, a a trascorrere del tempo con i tuoi cari perché i tuoi cari hanno bisogno di te va bene circondati delle persone che ami loro hanno bisogno di te tu hai bisogno di loro eh, magari esci fai una gita organizza una cena fuori organizza eh, del tempo da trascorrere insieme una gita al mare una gita in montagna non trascurare questo messaggio dell'arcangelo michele perché i tuoi familiari in questo momento per sono Necessari per te per la tua guarigione per, la tua, eh, per il tuo benessere ehm, e soprattutto eh, loro hanno bisogno di te è un interscambio di luce di amore e di guarigione e, e di benessere reciproco va bene sei guidato dal divino ok a creare un santuario un luogo uno spazio sacro nella tua stanza in una camera magari che hai libero puoi creare un piccolo altarino dove puoi mettere dei fiori una candela la eh, foto un, ad esempio anche una statuina dell'arcangelo michele dei tuoi angeli eh, mettere un incenso cioè creare uno spazio sacro armonico e protetto potrebbe essere anche la tua casa va bene eh, cioè la, anche armonizzare l'energia della tua casa l'arcangelo michele ti sta invitando alla protezione psichica Proteggere l'energia della tua casa potresti eventualmente prendere in considerazione di recitare ogni giorno la preghiera di protezione della casa e degli ambienti in quanto è molto importante avere soprattutto se passi la maggior parte del tuo tempo in casa o se ricevi degli ospiti in casa eh, o comunque ogni giorno la purificazione del, del tuo ambiente dell'ambiente in cui vivi anche del luogo in cui lavori è fondamentale per eh, creare uno spazio Sacro, armonico e protetto, questo ti consentirà di, um, di uh, vivere al meglio, di sentirti nel tuo pieno potere, di sentirti più centrato e più centrato. Ok, è un momento di rinascita per te devi apprezzare questo momento di cambiamento un ciclo vecchio si è chiuso un nuovo ciclo si sta aprendo davanti a te apriti a ricevere abbondanza infinita gioia infinita nuove conoscenze nuove opportunità più comunicazione con gli altri una nuova energia sta arrivando a te è veramente un'energia un'energia un di rinascita, va bene? Anche per te che sei nel percorso del risveglio spirituale, adesso tu hai superato tutte le sfide del passato, datti una pacca sulla spalla perché sei grande, perché hai, hai veramente fatto tanto e ora è venuto il momento di rinascere da te stesso e da te stessa perché nuove energie, nuovi, nuove eh, novità, novità alle porte, va bene? Eh, assolutamente i tuoi sogni si stanno manifestando in concreto nel piano della, della materia e per chi ancora non è in questo livello l'invito è quello di creare una nuova realtà va bene esci un po dal caos e approfitta di questa energia che ti sta portando delle novità delle cose nuove positive per te quindi Purificati, crea uno spazio sacro, trascorri del tempo con i tuoi cari perché questa ondata di energia è positiva per te. Va bene? Ok. Gruppo B. C'è un progetto creativo eh, per il quale tu eh, hai intenzione? Hai intenzione? Hai un progetto dentro di te o hai già avviato l'energia per creare una nuova realtà, per creare questo progetto, questo progetto creativo arriva dall'anima dalla tua vera intuizione dal tuo sesto senso ascolta il tuo sentire perché assolutamente questo è un disegno divino eh, che ti è stato mandato, sei nella direzione giusta, la tua espressione creativa ti fa sentire vivo viva ed eccitato ok? Eh, assolutamente metti passione in tutto ciò che fai sei veramente con Connesso, connessa con la tua vera essenza, con la tua anima, la tua anima ti sta parlando e ti sta dicendo che assolutamente c'è una rinascita per te, c'è qualcosa di molto grande che ti aspetta. Eh, lascia andare il passato, lascia andare le persone che non comprendono, perdona e impara, perdona te stesso, non hai fatto niente di male, perdona te stessa, perdona gli altri perd il passato trasforma le energie in compassione in guarigione in una frequenza più elevata perché tutto andrà bene nella tua bellissima vita un modo per chiudere definitivamente col passato è proprio lasciare andare col processo del perdono perché veramente il tuo cuore ti sta guidando in una nuova direzione e tutto è sincronico e perfetto per te e tutto si aprirà di anzi a te e gli angeli ti porteranno i risultati per cui tanto hai pregato, per cui tanto stai pregando, abbi fede e fiducia, le tempistiche sì sono divine, ma l'energia è già pronta per manifestare i tuoi sogni nella realtà, ok? Bene, eh, questa è una, una lettura un po' particolare, si parla di assertività, ci sono delle persone che si stanno un po' approfittando della tua bontà, del tuo essere luce della tua generosità, non permettere a niente a nessuno di fare questo. Sii assertiva. Assertiva non vuol dire arrabbiata. Infatti qua c'è della rabbia dentro di te che deve essere guarita, deve essere portata alla luce, perché una persona che reprime la rabbia si può ammalare e poi esploderesti come un vulcano. No, trasmutta la rabbia in perdono, in compassione, prega di più fai un lavoro di purificazione, e di guarigione, ma le persone che ti stanno dando un po' dei problemi, delle persone che ti stanno magari rimandando, rimandando, rimandando, ci vuole una chiusura, ci vuole assertività, ci vuole il coraggio di fermare, le persone che stanno a qualche livello rubando la tua energia, è un discorso di amore, essere assertivi serve per fissare dei confini tra te e le altre persone, le altre persone non devono mancarti di rispetto, va bene? Non vuol dire arrabbiarsi, vuol dire essere veritieri, dire sempre la verità e tu sei eh, invitato, invitata in questo momento ad agire, a parlare, a farti a farti rispettare in una certa situazione eh, eh, o è richiesta da parte tua se devi prendere delle iniziative importanti agire essere determinato e avere il coraggio di parlare laddove è necessario ok assolutamente l'invito è ad agire all'azione assolutamente focalizzati nella direzione dei tuoi obiettivi non fermarti adesso adesso sei invitata sei invitato a ad agire, sei invitato a focalizzarti, sei invitato a lasciare andare tutte le cose superficiali che ti stanno distraendo, che ti stanno impedendo di fare quello che sei venuta a fare. Ok, quindi assolutamente dirigi tutti i tuoi pensieri, tutte le tue emozioni e tutte le tue azioni nella direzione del sogno, del tuo obiettivo e del, del tuo traguardo perché grandi cose stanno arrivando anche per te ma è fondamentale accettare che in questo momento una situazione non è giusta per te, quindi devi assolutamente intervenire, non con rabbia ma con assertività, l'assertività è un'ottava superiore, ricordiamocelo sempre, dire la verità con forza, chiedere aiuto, guida e assistenza all'arcangelo Michele per aiutarti a purificare i tuoi pensieri, le tue intenzioni, opere, parole ed azioni. E l'Arcangelo Michele sarà ben felice di intervenire nella tua vita. Chiedi all'Arcangelo Michele: Michele, ti prego, parla per me, suggeriscimi le parole giuste da dire, suggeriscimi, le, aiutami a trasmettere l'energia giusta. Non voglio danneggiare nessuno, voglio rispetto, voglio... Voglio essere nel mio pieno potere, ok? Quando le intenzioni sono pure d'amore, l'arcangelo Michele, l'intera coscienza angelica ti aiuterà in questo, in questo tuo traguardo, in questo tuo goal, in questo tuo obiettivo. Io spero che questa lettura sia di aiuto per voi per questa settimana, volevo eh, salutarvi ma prima volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte ma anche come connessione diretta con l'arcangelo Michele, ossia ricevere i messaggi direttamente dall'arcangelo Michele per voi per aiutarvi a prendere delle decisioni, a fare chiarezza in una certa situazione, ok? Mi occupo di facilitare anche le guarigioni a distanza con le nuove frequenze di luce, non è altro che un riequilibrio energetico che agisce a livello fisico, mentale, emozionale, e spirituale laddove hai bisogno e laddove è più giusto per te e per il tuo massimo bene. Mi occupo anche di facilitare come col coaching spirituale Logo Sealing. Logo Sealing è una modalità molto potente che si avvale del potere della parola e aiuta la persona a recuperare la propria energia, a riportarla nel posto più giusto in te stesso in te stessa per recuperare il tuo potere e per lasciare andare tutto ciò che non serve il tuo massimo bene. Quindi lasciare andare pensieri negativi, emozioni negative, credenze negative, limitate. Tanti traumi eh, blocchi tutto ciò che ti sta trattenendo da dall'agire magari da, da dall'essere nel tuo pieno potere ok? è un lavoro di purificazione del canale e aiuta a riconnetterti con la tua anima con la tua voce interiore con il tuo pieno potere personale e spirituale ok volevo ricordarvi che eh, la nuova classe per quanto riguarda il percorso di coaching con le nuove frequenze di luce della durata di nove settimane su zoom è una classe meravigliosa è un lavoro straordinario dove imparerai a connetterti con, la, con le frequenze di luce e imparerai anche logo ceiling e eh, riceverai anche da me tre sessioni di guarigione quindi un percorso completo per maggiori informazioni non esitate a contattarmi la classe inizierà esattamente martedì 19 luglio alle 2030. quindi se sei interessato se sei interessata se la tua chiamata è questa non esitare a contattarmi per chi invece vuole vivere l'esperienza dal vivo il seminario dal vivo di guarigione con le nuove frequenze di luce partirà nel weekend del 29 .30. 30 ottobre 2022 e per chi non si accontenta di due giorni può decidere anche di partecipare al seminario di connessione al sé superiore ricevere la tua connessione al sé superiore in questi quattro giorni e imparare a facilitare non solo le guarigioni ma anche la connessione al sé e questo sarà lunedì 31 ottobre e eh, scusa martedì 1 novembre 2022 quattro giorni di luce e di amore dal vivo in presenza con me e con altre anime meravigliose che vogliono fare lo stesso identico percorso il seminario dal vivo sarà a san donato milanese in provincia di milano puoi guardare qui giù il link con la locandina e tutti i dettagli e puoi contattarmi maggiori informazioni bene io sono felice di aver di avervi parlato anche dei miei servizi vi saluto e ci sentiamo nel prossimo video un bacione a presto ciao ciao